Oggi l'idea è raccontare, fare insomma, una chiacchierata con l'autrice dell'ultimo suo libro, I peccati di Marisa Salas, che esce in anteprima mondiale in Italia, anche per il legame fortissimo che la scrittrice ha appunto con, con l'Italia, dove ha venduto milioni di, di copie. Anche per questo mi sembra molto interessante raccontare questo, questo libro, perché è un libro la cui protagonista sembra insomma eh, essere lontanissima da quella che è l'esperienza dell'autrice anche se poi magari ci racconterà invece di, di no perché quello che racconta questo, questo romanzo parla di Marisa Salas appunto che è eh, una signora di 60 anni che 30 anni prima ha scritto un libro nel quale ha messo forse l'evento più emotivamente più, più forte e più importante della sua vita che poi l'ha segnata per, per i trent'anni successivi, un libro che è stato pubblicato e che però non ha avuto nessun successo. Lei lo ha, insomma, eh, ha cercato di dimenticarlo in tutti i modi, però ovviamente dentro ha covato eh, rancore, dolore, sofferenza e tutto questo riesce poi trent'anni dopo perché appunto, non vi sto svelando nulla perché questo succede nelle prime pagine del, del libro, e, 30 anni dopo appunto si imbatte in, in un libro che ha un altro titolo non si chiama come il suo, il suo si chiamava Giorni di sole e invece quello che si trova davanti si chiama Sogni insondabili e ha un altro autore che è un giovane autore maschio che si chiama Luis Isla e che però ha la prima pagina, la seconda, la terza insomma tutto il libro uguale al suo e sta avendo un successo incredibile e quindi insomma eh, partiamo già da, da questo mi piacerebbe intanto capire se si è mai chiesta, immagino di sì, scrivendo questo libro, se, se un suo libro non avesse avuto successo con il suo nome, quando lei lo ha pubblicato. Avrebbe comunque preferito che avesse successo almeno con un altro autore o slegato da lei, è come un figlio che si slega dalla madre e, e, e no, insomma, diventa qualcos'altro. Grazie, grazie Elisabetta. Grazie a tutti per essere qui. E grazie per questo invito del Circolo di lettori Non è la prima volta che sono qua. Credo che due o tre di più e sempre sono stata così felice di, di essere a Torino e in questo ci Circolo. E, e la tua domanda è molto importanti, perché è quasi tutto il romanzo, quasi tutto il romanzo, <ride> esatto. no? Quello che, perché è quello che le succede a Marisa Salas, che pubblica il suo primo romanzo e non c'è nessuno successo di niente, è il terrore di tutti gli scrittori che pubblichiamo eh, no en el primo, un romanzo. Un romanzo con terrore de que no había ningún su no suceso. En este caso, y en este caso, y eh, ahora paso a hablar en español porque me capisci mejor. <risa> eh, Rosa no me traduce. Eh, lo que le sucede a Marisa Salas. Que, que, no, que ha sufrido este, este terror, esta desilusión de, de ver que, que, que su novela no le interesaba a nadie, eh, a, este, a esta desilusión le, le han acompañado otra desilusión. Y es que en, en ese mismo momento, en esa misma casa editrice, eh, con el mismo editor ha publicado también otra escritora joven, que se llama Carolina, y ella sí que ha tenido un grandísimo éxito, ella sí que ha triunfado. Y esta sensación de que otra persona, a otra persona le está ocurriendo lo que a ella le habría gustado que le ocurriese, intensifica todavía mucho más su, su decepción. Hasta tal punto de que, de que destruye esos ejemplares que, cuando publicamos una novela, la editorial nos regala 10 ejemplares a los escritores. Ella los tira a la basura porque es que no puede ni verlos, o sea, le recuerdan eh, su fracaso. ¿Si ¿Sí, siente? Non ti si sente? E adesso? Ok perfetto una questione di distanza. Beh sì effettivamente in questo caso quello che eh, succede a Marisa Salas vediamo che lei prima soffre poi subisce, prima soffre il terrore. Che il romanzo non abbia successo e poi subisce questa situazione perciò quella di una delusione profonda il romanzo non riscuote alcun successo non suscita per niente l'interesse del pubblico ma non è questa l'unica delusione che patisce marisa salas infatti ci sono altre delusioni eh, c'è un'altra delusione che ha reso le cose peggiori in qualche modo perché proprio nello stesso momento facciamo come Marilyn quando Adesso <ride> mi ricordo sempre quando il si sente. Si di... se sento anch'io. Okay. Dunque, Dunque, dicevamo adesso ora che fa? Si funziona? Eh, in, questo, in questo caso, nel romanzo, ciò che succede a Marisa Salas, dicevamo, è prima eh, soffre il terrore eh, che accomuna tutti gli scrittori, che il proprio romanzo, che la propria opera non venga salutato dal successo e poi subisce questa delusione atroce. Infatti il suo romanzo non riscuote alcun successo, non suscita nessun interesse nel pubblico, ma questa situazione di per sé negativa è resa ancora peggiore da un'altra circostanza. Infatti nello stesso momento la stessa casa editrice con cui lei pubblica questo romanzo pubblica il romanzo d'esordio di un'altra autrice di nome Carolina. E Invece il romanzo di Carolina ha un successo straordinario. Quindi la sensazione, la vedere che quello che lei desiderava tanto per sé e che a lei è stato negato ad altri viene concesso, rende ancora più dura questa, ehm, questa delusione, al punto che eh, vuole, per così dire, farla finita con la sua vita di scrittrice e arriva a gettare nella spazzatura quelle copie di cui normalmente la casa editrice fa omaggio all'autore, perché non, mh, solo vederle la fa soffrire. Sì, è interessante perché racconta molto che, quelle che sono le, le emozioni che attraversano tutti i protagonisti della, che sono la protagonista principale ovviamente è Marisa Salas ma ci sono altri coprotagonisti e sono tutti personaggi che girano intorno che fanno parte del mondo editoriale no? e che appunto sono su una continua altalena fra aspettative invece mh, paura appunto di, di, di, di fallire di andare a sbattere eh, al punto che poi c'è anche un personaggio che finisce in riabilitazione no? e noi siamo abituati a Mh, vedere mh, i personaggi magari del mondo dello spettacolo, i cantanti, gli attori, come sottoposti a questo tipo di oscillazioni, insomma, molto forti da, da sopportare a livello emotivo, mentre lei racconta come questo riguardi anche e molto gli, gli scrittori. Uh, è così? E eh, se ha voglia di raccontarci qual è stato il suo momento più, più bello, appunto, più, più, più bello e più difficile della sua lunga carriera, che tra l'altro coincide con quella di, del, del suo personaggio letterario, insomma, 30 anni più o meno. Sì, sí, bueno, es que esto que ocurre en i peccati di Marisa Salas, eh, sucede en, en ambito della vita. Se tratta de los sueños de los deseos y de la realidad. Lo que Pero también pasa... debe ser un personaje público, ¿no? En más que claro. el hecho de poder ser criticado o aplaudido, que es más frágil. Claro, claro. Pues, como tú dices, ¿no? Pues, eh, estos sueños en contraste con, con la realidad que nos sucede a todos, cuando se trata de ámbitos en que mm, nosotros, me refiero a mí, ¿no? porque soy escritora, podría ser un actor, como ha dicho Elisabetta, podría ser, eh, no sé, un, un pintor, eh, es de cara, o sea, necesitamos el reconocimiento de los demás, necesitamos el amor de los demás, de alguna manera, pues todavía se agudiza más, o sea, eh, es que mm, tendríamos que estar todos en terapia constantemente porque a veces es muy difícil eh, soportar ¿no? la, la indiferencia. Es como si todos los lectores o todos los espectadores, cuando es un actor o todos los que van a ver una exposición, fueran eh, posibles amantes que nos rechazan. Es un poco exagerado, pero es así. Effettivamente quello che succede nel romanzo può succedere, in questo caso succede nel mondo della letteratura e della scrittura, ma può succedere, come possiamo immaginare, in qualunque ambito della vita. Parliamo dei sogni, dei desideri e del loro rapporto con la realtà, desideri o sogni che si realizzano meno. Eh, ovviamente in questo caso stiamo parlando di un ambito specifico e come diceva Elisabetta, quando questi sogni si scontrano con la realtà e ci troviamo in un ambito come quello che io ho descritto, perché è quello a cui appartengo e che quindi conosco, perciò parlo dell'ambito letterario, ma varrebbe altrettanto per, non so, eh, l'ambito del cinema, della pittura, comunque un ambito creativo, diciamo. Eh, i, I protagonisti di questi ambiti, di questi settori così peculiari, hanno bisogno del riconoscimento degli altri, hanno bisogno dell'amore degli altri. Quindi quando le cose non vanno come speriamo e c'è questa necessità che non, non, si, non si realizza la, la delusione è ancora peggiore e l'amarezza è ancora eh, più profonda è come se avessimo bisogno di essere sempre per così dire in terapia perché non è facile sopportare l'indifferenza eh, facendo un paragone un po azzardato forse e se mi scusate per le opportune distanze è come se chiunque abbia una, una professione di tipo creativo eh, cercasse nel pubblico, eh, che si tratti appunto di cinema, di pittura, di scrittura, un amante. E quando il pubblico non ci ama è come se venissimo un po' respinti. Lo leggo perché vorrei usare le parole giuste del, del libro. A proposito proprio di, di lettori e del suo rapporto con i lettori, a un certo punto c'è una pagina in cui descrive... Sono tante le pagine in cui parla dei lettori ma ce n'è una in cui dice che i lettori possono essere una serie di cose tra cui dice sono esseri che vivono su pendisco scesi delle montagne sdraiate su una maca ragazzi su una maca e non puoi lasciare che si addormentino altrimenti la maca si ribalta e loro finiscono nel pregiudizio nel, pre nel precipizio che ehm, eh, ovviamente dà l'idea di, di quella che deve essere la tensione che un libro deve essere in grado di, di tenere insomma per tenere aggrappato a sé i, appunto i, i lettori eh, cosa che poi lei fa nei suoi libri che sono un po' anche come dei thriller emotivi però, no? Perché c'è sempre poi una chiave di volta qualcosa che succede, qualcosa che si deve scoprire. E volevo sapere eh, qualcosa in più del suo rapporto con i lettori. Eh, se, eh, visto che lei ha venduto diversi milioni di, di, di copie e ha un pubblico particolarmente forte, soprattutto in Italia, e mh, sapere se, se c'è stato un lettore che le ha dato uno spunto per un romanzo, o con il quale ha ora, litigato, esagero anch'io, no? però insomma se c'è stato un rapporto eh, che vada insomma, oltre quello, quello normale, insomma, quello classico fra lettore e scrittore eh, in, in tutti questi anni. Sì, di... per questo eh, sono importanti questi incontri, perché ci possiamo vedere Y bueno, a mí los lectores eh, me han aclarado muchas cosas de, de mis novelas, cosas que ni yo siquiera había visto dentro de la novela. Y me han dado títulos para la siguiente novela. Por ejemplo, el otro día ya me dieron el título de mi siguiente novela, que me parece eh, muy bien. Y, y bueno, me discuten sobre todo los finales de las novelas. Los finales de mis novelas son muy discutidos por los lectores. Seguramente que luego, si, si alguno viene a la firma, eh, seguramente me lo discutirá también. Cuento con ello. Ah, qué interesante. Ma ehm, assolutamente sì, il rapporto con, con i lettori è fondamentale, per questo incontri come questo eh, sono così importanti per me. Posso dire che a volte sono i lettori a spiegarmi alcuni dettagli, alcune sfumature del mio dei miei romanzi ehm, di cui io non mi ero accorta. A volte sono loro a suggerirmi i titoli per dei romanzi futuri, per esempio qualche giorno fa qualcuno mi ha dato un'idea di un titolo per un futuro romanzo. A volte non sono d'accordo sul finale, quello su cui battibecchiamo un po' con alcuni miei lettori e sono i finali dei miei romanzi. Magari qualcuno di voi alla fine quando facciamo il firmacopie, verrà a dirmi che non è d'accordo sul finale di qualche romanzo. Sappiate che ci conto. Bueno, a lo mejor todavía no lo han leído, ¿no? Pero... magari questo romanzo non l'avete ancora letto, però anche non lo hai leído, podéis decirme che non stai d'accordo. Ma se lo avete già letto, siete liberi di dirmi che non siete d'accordo sul finale. L'hanno convinta qualche volta? Le ha fatto venire qualche dubbio? Ah, forse avrei potuto inserire questo elemento? Oh. Eh, sì, io ricordo una novela, eh, mi pare che è Le cose che sai di me, che non so se avete letto Le cose che sai di me, e dopo di parlare io come un'ora del di, di romanzo per desentragnarlo, Me dice una letriche, guarda clara, lo que sucede en este romanzo es que la protagonista es una donna que está, no sé cómo, que está sola y no lo sabe. Es una donna sola que no sabía serlo. Y digo, wow, la verità, es la verdad, es toda la esencia del, de, del romanzo, porque un, un escritor... No es el mejor lector de, de su novela. Yo no soy la mejor lettrice de, de mis romanzo, porque lo he escrito, porque lo he ideado, porque lo he odiado, porque lo he amado, porque. soy como una madrastra. Una matreña. de, de, de, de mi romanzo. El lector, la lettrice, es la letrice, que sabe qué cosa e essenza. E a proposito appunto di vita che entra nei romanzi, come nel caso appunto di un lettore che può averle dato l'idea del, del, del titolo del prossimo romanzo, leggevo in un'intervista che ehm, lei ha parlato di Annie Ernaux, la scrittrice francese che ha appena vinto sì. il, il Nobel, eh, una scrittrice che le, piace, che le piace molto, che ha sempre apprezzato molto e ha detto anzi quando ha vinto, il, anche se in questo caso era un Nobel, perché spesso il Nobel ha fatto, diciamo, scoprire persone, scrittori che erano non così conosciuti. In questo caso, invece, eh, Annirno lo era, lo era già da tempo, eh, però lei, lei diceva, appunto, in questo caso ho dovuto come condividere un amore, ovviamente, con, con, molte, più, con molte più, persone, no? Insomma, per quanto riguarda la, questa scrittrice. Quello che, che mi ha colpito della, di Arnoy, che poi vorrei chiedere a, a lei, il suo romanzo nuovo che sta uscendo un romanzo breve, lei dice ad esempio di, eh, racconta di come ha fatto un'esperienza un nella vita proprio perché era ferma sulla scrittura e quasi per darsi, eh, per innescare il processo di, di scrittura, ha deciso di fare questa esperienza nella, nella vita. Succede a volte agli scrittori di eh, sperimentare qualcosa nella vita perché diventi, cioè, ma apposta, con l'obiettivo che diventi materiale narrativo, Vivere per scrivere. Esatto. Ovviamente non sempre, in alcuni, appunto, eh, se succede con alcune esperienze. Con... Sì, questa è una cosa, non so se io ho capito da tutto, le, eh, che, che se alcuni scrittori eh, vivono. in de maniera deliberata un'esperienza per attivare sì. la scrittura, la, cre la creazione. Io non credo in questo. Yo no soy Hemingway. ¿Qué? Que Hemingway vive de aventura, para escribiré. No, no, yo no, no puedo, porque para mí es como una cosa muy ficticia. Es ahí. Eh, por ejemplo, soy estata de Di guardando todo, tomando, tomando notas, y después no me han servido para nada. ¿Por qué no? Porque yo parto de una sensación mía, de una emoción mía, que, eh, porque yo parto de cosas que ni siquiera me he dado cuenta que las he sentido y que a la hora de escribir empiezan a, a fluir. Diciamo che mh, vivere deliberatamente un'esperienza ehm, o vivere delle avventure perché possano poi innescare un processo di scrittura, un processo creativo è qualcosa in cui io credo poco. Mi sembra un, un processo... Uh, un po' non fasulo, un po' fittizio, uh, sforzato in qualche modo. Eh, a volte ho provato mentre viaggiavo a, a prendere delle note, pensando che poi mi sarebbero state d'aiuto, ma eh, così non è stato. La ritengo un po' inutile come pratica. Io di solito scrivo eh, partendo dalle mie emozioni, partendo dalle mie sensazioni. A volte parto proprio dalle cose che capisco mentre scrivo, dopo che ho scritto, che le ho sentite, che le ho provate. Eh, o sea, es a mí eh, eh, me preguntan muchísimas veces que si tomo notas para, para escribir mis novelas. Exacto, porque, era un poco eso. Sí, porque es una cosa que, bueno, que creo que hacen muchos escritores, y muy bien hecho, ¿no? ir tomando notas. Pero yo es que no sé de qué tomar notas, porque ¿de qué voy a tomar notas? ¿De que estoy alegre? ¿De que estoy eh, triste? Mm. Oh, eh. <ride> sì effettivamente molte volte mi chiedono se prendo note che poi utilizzo per scrivere in seguito so che molti scrittori lo fanno e mi sembra eh, un'ottima idea, mi sembra perfetto nel mio caso diciamo che non saprei di cosa prendere nota non saprei di che cosa segnarmi su un taccuino che in questo momento provo gioia o al contrario sono triste eh, perché la memoria è selettiva Es decir, cuando yo eh, me pongo a escribir, cuando escribo, aquello que me viene a la mente es lo que sirve, y lo que no me viene a la mente no sirve. No viene a la mente porque no es algo especial, porque no es algo que merece la pena que yo recuerde. Entonces, aunque lo tenga anotado en un cuaderno, es algo inútil porque es algo un poco falso, no sé si me explico, no. Beh, diciamo che la memoria è, come sappiamo, la memoria è selettiva, quindi quando io mi accingo a scrivere, quando inizio a scrivere, quello che mi viene in mente, che devo scrivere, è quello che serve per quella scrittura, è quello di cui ho bisogno. Quello che non, vi è, non mi viene in mente vuol dire che non mi serve, quindi mh, non, aveva, mh, non aveva senso ricordarlo, non, era, non valeva la pena di ricordarlo, perciò se anche l'avessi scritto da qualche parte no lo utilizarei, y por eso esta práctica desde mi punto de vista es un poco inútil. Algunas novelas que, son, que, bueno, que, que, que tienen como algo más de historia, por ejemplo, El profumo de la folla de limón, que tiene un poco más de, de historia, sí que he, he tenido que, que leer libros y he tenido que tomar notas. Pero, pero muy, no sé cómo decir, pero yo no, es que no hago libros de investigación. Hago libros de investigación psicológica, emocional, pero no de investigación de, de la realidad. Bueno, no hagáis caso de nada de lo que os digo. Ma diciamo che ci sono stati dei romanzi che ho scritto che avevano come dire, un supporto storico un pochino più corposo come il caso del profumo delle foglie di limone nel quale, per i quali mi sono dovuta documentare per i quali ho dovuto leggere dei libri e ovviamente ho preso delle note però direi che si tratta di una, di un'abitudine di una pratica abbastanza circoscritta ad alcuni casi perché io non scrivo eh, romanzi o libri di inchiesta o di ricerca scrivo sì eh, romanzi di, di indagine ma è un'indagine psicologica e emotiva non è un'indagine sulla realtà ma non fate molto caso a quello che sto dicendo e eh, sto pensando a voce alta e questo è un libro che parla molto ovviamente parla del mestiere del, dello scrittore del, del mondo nel quale si muove delle persone che, che, che incontra quanta disciplina serve? Ho letto che lei diceva che la capacità che Mm, necessaria per, per essere uno scrittore è innanzitutto quella di poter stare, di essere capaci di stare da soli con se stessi e di stare ore e ore chiusi in casa quando sai che fuori, concentrato sul tuo, sul tuo libro, quando sai che fuori c'è una vita sociale che, che, va, che va avanti. Serve Quanta disciplina serve appunto per fare un lavoro? Cusi creativo. Sí, cuesta una demanda que me fa algunos escritores jóvenes, ¿no? Eh, un, me piden un consejo y yo les digo, ¿sabes estar solo? Porque si no saben estar solos, por mucho talento que tengan, no se puede, no se puede escribir una novela, se necesita mucho tiempo. Eh, pero eh, yo creo en dos cosas. La disciplina es fundamental, porque 400 páginas no se escriben solas, necesitas estar ahí, ¿no?, escribiendo. Pero yo reivindico la inspiración, la intuición, que es algo que parece que en los últimos tiempos eh, está como un poco de mode, ¿no?, podemos decir. Eh, es, ¿Parece ser que una novela es trabajo, trabajo, trabajo? No, para mí la inspiración, la intuición, es, es algo fundamental. Tengo una idea romántica de lo que es eh, la literatura, de esa, como esa polilla ¿no? que está en el ambiente y que tratas de, de atrapar de alguna manera. Es, la, es el tono de la novela, es, es la melodía de la novela, para mí es eso lo que le da fuerza a una narración, más que lo que estés contando. Eh, sì, diciamo che è una domanda che spesso mi rivolgono i giovani scrittori, gli aspiranti scrittori, e il consiglio che io do sempre loro, eh, prima di dire, se consiglio loro in primis di diventare scrittori o meno, è sapete stare da soli, perché se la risposta è no, per quanto talento abbiano un romanzo non lo potranno scrivere, perché il tempo da passare da soli in solitudine per scrivere un romanzo è tantissimo. Fondamentalmente io credo in due cose, la disciplina è, è fondamentale, è importantissima, perché 400 pagine non si scrivono da sole, certamente, ma al contempo rivendico anche l'importanza dell'ispirazione e dell'intuizione Due elementi, due valori che ultimamente sembrano un po' in decadenza, no? da quello che si sente in giro sembra che un romanzo si faccia solamente a colpi di lavoro, invece per quanto mi riguarda l'ispirazione e l'intuizione sono di, di, di fondamentale importanza, forse no, è una visione un po' romantica della letteratura, della scrittura, ma credo che a volte queste... Queste sensazioni ci permettono di captare una certa atmosfera che aleggia nell'ambiente, ci permettono di dare il giusto tono a un romanzo, ci permettono di trovare la melodia che quel romanzo deve saper trasmettere. Questo dà forza alla narrazione, ancora di più della storia in sé, ancora di più della trama. E servono anche, come dice un personaggio nel, nel romanzo, malizia e un pizzico di cattiveria? Per scrivere storie che, che agganciano i lettori, che, che, che conquistino i lettori, o no? Non lo ho capito. Non un po' capito. Non lo ho capito. Per scrivere storie che attraggono i lettori. Sirve tutto. O sea, vamos a vedere, una novela non è un manuale di buone condotte. O sea, voglio dire che in una novela tiene che aver. Todo eso que, a lo mejor, no podemos contar en voz alta. Una novela, por ejemplo, como Lolita de Nabokov, eh, nos va a contar mucho más sobre ciertos aspectos perversos ¿no? de, de la naturaleza humana que, a lo mejor, un ensayo. Sobre... O sea, la literatura guarda eh, tiene la obligación de recoger lo peor y lo mejor de, del ser humano. Eh, diciamo che tutto serve un romanzo non è certo un manuale di buona condotta un romanzo dovrebbe avere a mio modo di, ve di vedere eh, tutto quello che riteniamo di non poter dire a voce alta se pensiamo a Lolita di Nabokov capiamo che ci racconta molto di più di alcuni aspetti eh, di alcuni lati perversi della natura umana molto di più e molto meglio di quanto non possa fare un saggio penso che sia un dovere della scrittura della letteratura farsi eco di ciò che di meglio e di peggio c'è nell'essere umano. E a proposito. Porso di... por la letteratura ha sido sempre tan peligrosa. E lo primero che se han quemato in las dittaduras, eh, lo primero che se ha censurato sono i libri. Se han quemato. Non se vuole sapere nada. Que, que no sea sumamente agradable o que, o que sea agradable para, para los poderes. O sea, por eso es tan importante la literatura, tan importante leer, porque vamos a encontrar ahí cosas que no nos cuentan ni los periódicos, ni la televisión, que no nos cuenta nadie, que está perdido entre, entre unas páginas de alguien... Che ha tenuto il retorcimento mentale di contarlo. E proprio per questa ragione vorrei aggiungere: la letteratura è così pericolosa. Se facciamo mente locale, la prima cosa che fanno le dittature, quando diventano tali, è bruciare i libri che ritengono scomodi. Non vogliono che si sappia niente, non vogliono che si legga niente che non sia gradevole, soprattutto che non sia gradevole, non sia gradito eh, al potere. Per questo è così importante la letteratura, è così importante leggere libri, perché nella letteratura è dove troveremo ciò che nessun altro ci racconta. Non ce lo racconta la televisione, non ce lo raccontano i giornali, non ce lo racconta nessuno, ma tra le pagine di un libro potremmo trovare il frutto di una mente contorta. E A proposito appunto di meccanismi umani che vengono raccontati nei, romanzi, nei suoi romanzi, nei suoi romanzi c'è eh, un'attenzione, non, non solo in questo insomma, ma, ma in tanti altri suoi romanzi, per la manipolazione, per il segreto, per... da dove viene questa fascinazione per… Um per la, la, la manipolazione che, appunto, sotto aspetti diversi dal mondo letterario, appunto, prima, prima lo citava il, il profumo delle foglie di limone, invece lì era in ambito più, più storico, parliamo addirittura appunto di nazisti, eccetera, ma eh, però è un tema che è spesso molto presente nei suoi, nei suoi romanzi. Sì, sí, perché io parlo delle persone, dei esseri umani normali e correnti. Yo hablo de mis vecinos, hablo de, aunque sean nazis, eh, hablo de, de mi familia, hablo, de, hablo de, de, de, del amor. Y en todas estas personas y de todo esto, de lo que hablo, hay manipulación. Hay manipulación, o sea, somos seres manipuladores. Manipulación para bien o para mal. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de manipularos, como puedo? ¿Cómo puedo para que leáis mi novela eh, de, de alguna manera? O sea, el amor, el amor, ¿qué es? Si no cuando, cuando queremos en, enamorar a alguien, es, lo llamamos seducción, pero es manipulación. O sea, digamos que sacamos nuestras mejores armas, ¿no? y las utilizamos para, para seducir a la, a la otra persona. Esto en, en, en un buen sentido, pero también usamos la manipulación pues, para, para casos que no son tan, tan maravillosos. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. ¿no? Me parece que, yo creo, o sentir por las noticias, que los rusos están bastante manipulados. Sì, effettivamente io quello che faccio è parlare delle persone, persone che potrei definire normali, ordinarie. Parlo dei miei vicini, anche quando i miei vicini sono stati dei nazisti, parlo della mia famiglia, ma soprattutto eh, parlo dell'amore. Io credo che sia nelle, in tutte le persone e in un sentimento centrale come l'amore esiste sempre la manipolazione. Siamo esseri manipolanti, manipolatori eh, di ogni cosa. Usiamo la manipolazione a fin di bene e a fin eh, di male, per così dire. Adesso, per esempio, sto cercando di manipolarvi perché vorrei tanto che voi leggeste il mio romanzo. Pensiamo all'amore. Quando vogliamo che qualcuno si innamori di noi, lo chiamiamo seduzione, se ci pensiamo, però in realtà è anche quella eh, una forma di manipolazione. Per sedurre qualcuno, per farlo innamorare di noi, ehm, Affiliamo le nostre eh, migliori armi. Questo quando la usiamo la manipolazione in positivo. Ovviamente c'è anche una manipolazione eh, abbastanza terribile che eh, vediamo dispiegata ogni giorno nel mondo. Pensiamo alla guerra in Ucraina. Per quello che ne so io, da quello che raccontano i giornali, il popolo russo è profondamente manipolato. Eh, per esempio, in I peccati di Marisa Salas, eh, perché no sí, sí. no, non isla. abbiamo parlato di Luis Isla? Sì, l'abbiamo solo nominato, sì. Non abbiamo parlato. È un raccaccio manipolato per la sua madre, perché la sua madre eh, vuole che il suo figlio sia un uomo molto, molto importante. Per questa cosa eh, fa qualcosa che credo che non debemos contare che vedete nel eh, romanzo perché il romanzo Credo. ha una doppia narrazione e si sì. vede da subito no? c'è cioè quella di, di Marisa e c'è cioè quella appunto di, di Luis sì perché Marisa che ha scritto questo romanzo 30 anni fa che non ha avuto nessuno nessuno successo un giorno entra eh, in una libreria dove eh, c'è un una montagna di, di romanzi lo abbiamo contato già questo? no, okay. eh, no, non, lo hemos so, no non, non così nel dettaglio però eh, sì, sì, sì, sì che lei rincontra vede una montagna di, di um, romanzi che eh, eh, stanno eh, che sta tenendo che hanno un successo travolgente quel romanzo è un successo travolgente. travolgente per questo autore nuovo giovane molto attrattivo che lui Luis Isla. e quando eh, lei prende questo romanzo eh, lei mh, una pagina che sono identiche al suo romanzo che lei ha scritto 30 eh, anni prima questo, questo ragazzo mh, fa questa cosa manipolato per la sua mamma perché la sua mamma ha incontrato El romanzo de Marisa Salas y se lo porta. Le dice, tú serás escritor. Y él le, di, le dice, ma yo no non escribo. E la madre le dice, no hay bisogno que tú escribas niente, porque es, ya está escrito. Ya está escrito el romanzo. Ya está escrito el romanzo. Y aquí se inicia este thriller dove corre sangue non rossa ma sangue azzurra della de tinta, dell'inchiostro. Dell per questo libro che viene ritrovato e anche qui ci fa capire i 30 anni che passano da quando lo ha scritto la, la, la protagonista, a quando poi lo ritrova appunto lui, Sisla che, che se ne appropria, lui lo ritrova in una serie di floppy disk che ci riportano <ride> immediatamente con un balzo in un'altra epoca che non è così lontana, però insomma appare. appare. Ehm, io chiuderei con una, con una domanda. Non so, visto anche il, il rapporto che lei ha con l'Italia e con i lettori italiani, se ha mai pensato di ambientare in Italia un suo romanzo? Con Italia mi succede una cosa eh, che mi succede con mio marito. A volte ho pensato, eh, vado a scrivere un romanzo, sul mio marito ma è tan vicino a me e quasi lo amo che mh, perché allo marito non si le amano dal, dal tutto si le quasi amano e, tanto che non posso scrivere e, e questa cosa mi succede con Italia penso il prossimo romanzo sta situato in Italia ma è Italia es tan cara para mí, es como el mío, mío marido. No, es como un amante, es como un amante. Que me sembra difi dificultoso, dificultoso, pero lo haré, lo escribiré, lo, lo escribiré. Será un romanzo eh, pieno de no nostalgia, no melancolía, eh, sarà pieno di, di molto odio, di molto... no, odio no, odio no, non so, non so, no, odio no, perché... Ma lo perché hai si, in mente? Perché se parlo di odio parlo d'amore, che vanno insieme, che vanno insieme e devo creare un italiano un uomo italiano, no? Eh, Avrà ambientazione e so. personaggi italiani, forse entrambe le cose, quindi sia ambientazione che personaggi, chissà. Sì, non lo so, devo pensarlo. Sono molto confusa eh, con questo, ma, ma lo scriverò, lo scriverò. Io chiuderei qui, se Clara Sanchez non ha altro da ancora qualcosa da aggiungere, e se no, forse... Possiamo chiudere qui il nostro incontro, la nostra chiacchierata e ovviamente per, per chi vuole poi c'è l'immagine di firma copia. Sì, come... Che lo... a eh, no sé, algo. No, grazie mille a tutti. Spero che questo romanzo vi piaccia. È molto meglio che quello che ho raccontato, vero che sì, perché stiamo un po' informali, no? Qui, ma spero che se lo leggete eh, siete felice con questo romanzo che io ho scritto da dentro, con tutta la mia esperienza, con tutto il mio amore, ma con tutto il mio veleno, de la mi vida de escritrice. Gracias, un bacio. Gracias.